Sì Presidente, grazie per questa opportunità, una mozione, un ex 58 presentata in questo momento, come molti sanno, coloro che hanno sensibilità sul tema degli animali, sul tema anche della sostenibilità. In Cina è iniziato da qualche giorno un festival dove vede coinvolti migliaia di cani e gatti uccisi destinati all'alimentazione umana. Il governo cinese eh, nel, durante l'emergenza Covid ha eh, ovviamente dichiarato eh, l'impossibilità di procedere eh, su, con questo festival eh, proprio per evitare l'eventuale eh, espansione del, del virus o l'eventuale zoonosi che comunque eh, poteva crearsi in termini, termini igienico-sanitari. Eh, ma eh, in questo anno eh, il festival ha proseguito, e molti governi, molti stati europei eh, non solo eh, hanno ovviamente dichiarato eh, la propria contrarietà a questo tipo di, ehm, di eventi, se così possiamo definirli, e ehm, lo stesso governo cinese Uh, tramite ovviamente un sondaggio ha uh, intercettato, ha recepito ovviamente la contrarietà di quasi tutta la, la popolazione cinese. Uh, al di là di questo purtroppo è un festival che continua ogni anno. Ogni anno ci sono delle forti pressioni uh, dei vari governi e da tutti coloro che operano nel campo della sostenibilità e nella tutela degli animali e ovviamente nel 2021 è inammissibile che ancora si possa proseguire con questo eh, tipo di eventi o con questo tipo di festival, se così possiamo ancora definirlo, che provoca la morte di migliaia di cani e gatti. Noi chiediamo oggi al governo italiano di ehm, interroquire, di rapportarsi con il governo cinese affinché ponga il divieto assoluto di prosecuzione dello stesso evento. Vi sono raccolte firme in tutto il mondo, vi sono gridi di, ovviamente di, di attenzione da parte delle grandi associazioni ambientaliste e animaliste, ma ad oggi purtroppo una parte, una regione del governo cinese non vuole sentir ragioni e continua la propria attività con questo festival. Ecco, oggi l'amministrazione Capitolina vuole dare un messaggio, ringrazio tutti coloro che hanno firmato questa mozione, ringrazio tutti coloro che si adopereranno per mostrare la loro sensibilità e la loro, eh, ovviamente il loro dissenso a questo tipo di, di evento con forza, con determinazione. E speriamo che finalmente, tramite ovviamente un appello accorato da parte dell'Assemblea Capitolina, il governo cinese possa comunque dare, seppur minimo, anche un segnale ovviamente di eh, sensibilità e contrastare a eh, cur questo, questo vestito per porre una fine ovviamente eh, definitiva. Eh, grazie Presidente, il voto del Movimento 5 Stelle sarà a favore.